Questa qua pesa poco. Ciao a tutti. Ormai... Con la Stone Martin è andata via tua moglie alla fine. <SILENCIO> E sabato mattina mi sto preparando per andare alla pista di Garbagnate eh, con Andrea Soffiantini per raccontarvi di due scarpe, o meglio per fare l'unboxing di due scarpe che ci sono appena arrivate qualche giorno fa da Sporttime. Scarpe che secondo me sono davvero molto interessanti, sono curioso di capire cosa ne pensa Andrea con il quale purtroppo avremo pochissimo tempo faremo come al solito l'unboxing chiederò ad andrea di indovinare di che scarpe si tratta sarà comunque abbastanza più facile rispetto al solito gli chiederò anche qual è il peso e poi eventualmente cercherò di convincerlo di fare una corsa una piccola corsa con una delle due scarpe sono curioso di sapere ma so già quale sceglierà ad ogni modo mi preparo vado a garbagnate ci vediamo dopo se siete interessati all'acquisto come al solito qualche link ve lo metto qua sotto se siete interessati ad ulteriori scarpe fatecelo sapere qua sotto noi cerchiamo di soddisfare tutti i vostri desideri comunque diventa comunque abbastanza difficile recensire tutte queste scarpe ci vediamo dopo ciao Quanto è che pagata? Con la... buongiorno andrea scusami per il ritardo sono tornato a casa perché mia moglie vole... voleva ovviamente che utilizzassi l'altra auto eh, oggi come al solito facciamo l'unboxing dovevo arrivare prima di te e aspettarti vabbè eh, sarà per la prossima volta come al solito le regole sono semplicemente due non hai nessun eh, coltello Beh, infatti... sono due scarpe devi decidere quali, eh, quanto pesano queste scarpe non le puoi vedere e se indovini una delle due eh, rimane a te questa qua pesa poco ciao a tutti eh ormai con la Ston Martin è andata via tua moglie alla fine? è andata via con la Mercedes raga abbiamo bisogno di più coffee perché dobbiamo comprarci la Ston Martin nuova allora scatola rossa quella l'ho vista però da adesso in avanti non guardo più niente la scatola rossa si sa di che marca è. Però io non so quanto pesino effettivamente queste scarpe. Allora, pesano poco. Sono gialle. Non sono in carbonio. L'intersuola ti piace al tatto oppure no? Allora, sembra una buona intersuola, sembra... Cavolo, ti direi morbidissima ti direi che mi ricorda un po la fuel cell ma sicuramente più bassa però non saprei dirti qual è max peso sotto i 200 grammi secondo me l'intersuola è in fuel cell effettivamente ed è un nuovo modello della nostra mitica fuel cell no non lo so qual è che è max è la Rebel 2 la Rebel 2 ok quanto pesa non pesano wow, so. wow bella non, onestamente non lo so bellissimo cosa ne pensi molto bella come scarpa molto molto bella ed è clamorosamente il tuo numero però quella me la tengo io mi dispiace se ce ne è troppo mi sa che me la porto a casa io questa no bellissima non è neanche il tuo colore è il mio, la mia misura non è il tuo colore e guarda questa c'è qua la, come si chiama, l'etichettina che cambia da New Balance a Fuel cell. Una bella scarpa, davvero. Questa qua per i medi sicuramente ripetute. Va bene, dai, apri anche la, la seconda scarpa e poi decidiamo se vuoi fare un, una corsetta in pista. Ma un giro solo, però. Eh. <ride> Seconda scarpa, questa è sorprendente come scarpa, non l'abbiamo mai assolutamente provata nella nostra vita. Te lo dico. Vado? Vai. Ah, questa non l'avevo presa subito. Allora questa posso immaginare quale possa essere. Hai visto di che colore è la scatola? La scatola. <ride> la scatola. <ride> <ride> I ragazzi correndo si perdono tutte le forze. Ma mi hanno detto che ieri sera sei arrivato secondo a Varese. Sono arrivato secondo a Varese, non vinco più niente, crisi totale Max. Speriamo di rifarci domenica a Luino, va? Ma hai corso con le Pegasus? Ho corso con le, le Carbo Rocket X. Non sapendo com'era il percorso ho detto voglio una scarpa filante. Guarda, ti dico, da una parte forse mi è andata bene così, dall'altra parte boh, perché era una gara molto, quasi un trail, comunque niente, non ce la faccio ad aprirla. La prossima volta, almeno una forchetta piuttosto, le chiavi della macchina un disastro. Cioè, Se qua. indovini che scarpa è, secondo me io te la, te la regalo volentieri. Guarda, farò sta roba brutale. Essendo, essendo il re dei sapaccioni, una scarpa così ti può servire. <ride> Allora, prima l'avevo già detto che era una scarpa pesante, non la guardo ma già posso immaginare. Ma il colore è bello. Ascoltami, è bello. dimmi il colore se è, se è il suo classico azzurro-blu. Assolutamente. Azzurro-blu con dentro degli inserti verdi. No? No. Porca Eva, non me la ricordo, cioè non pensavo che fosse così dura. Allora questa qua è la Bondi che avevamo detto di provare. L'avevamo la promesso, se, se avessimo raggiunto i, le 5000 views l'abbiamo fatta in due giorni, quindi onestamente è giusto, è giusto averla. Cosa ne pensi? Allora bella, molto molto pesante, diciamo che molto carrozzata anche. Guarda qua che, che intersuola alta e prepotente. Eh, Guarda, la schiuma sembra comunque morbidina in certi punti, in certi punti sembra un pochino più dura Diciamo che era la scarpa per i pesi massimi di Oca Ed è la scarpa che consigliavamo a tutti per i, i pesi massimi per andare sul sicuro E in effetti la dovevo provare perché adesso almeno abbiamo la certezza che sia la scarpa giusta per tutti quindi cosa ne dici? Provatela un secondo al piede e poi eh, ci, eh, ci dici se vale la pena eh, magari farci un giro. Intanto è arrivato Pierre, che alla figlia gli abbiamo fatto prendere le Clifton e le Rincon e gli abbiamo salvato la carriera forse. Sì, Pierre però è fonte di, di, di distrazione, <ride> quindi eh, non va bene. la misura giusta, 27,5. Sì, allora la solita misura di occa allora direi Andrea secondo me stesso numero per le bondi che mi sembrano assolutamente ben pensate e invece per le fuel cell Rebel 2 della New Balance direi mezzo numero in più non soltanto perché le voglio tenere io ma soprattutto perché comunque sono leggermente strette ma sono davvero comode non credevo Va bene Andrea ascolta eh, io direi facciamo un giro di pista ti filmo e poi, e poi vediamo cosa, cosa ne pensi. Con le oca? Decidi tu con quali? Andiamo con le fuel cell. Va bene, va. va bene dai ci vediamo dopo. Ciao ciao! Allora, Andrea, cosa ne pensi di questa scarpa? Sembrano scarpe da giocatori di tennis. <ride> le cose sono davvero fighe e devo dire che, confronto a quelle che abbiamo provato prima, sono molto più veloci. Assolutamente, ma me le lascerai oppure le vuoi tenere? No, queste le voglio tenere io, Max. Fagli le foto e rimandamele. <ride> Va bene, <ride> ma sai che sei in ritardo? Dai, dai, sprint fino, a, fino alla roba. Va bene.